Ciao! Benvenuti in un nuovo video! Allora, come mi capita ogni tanto trovo dei prodotti che proprio dico ma anche no, e li voglio condividere con voi perché voglio sapere anche le vostre opinioni, voglio sapere se li avete preparati, come siete trovate, se a me non sono piaciuti ma voi sì, voglio sapere tutto, ma direi di iniziare perché è un video cattivello e inizio subito con questo che è del libro She l'anti pollution quindi anti inquinamento gommaggio eh, ossigenante per il cuoio capelluto questo è un 35 grammi e costo è di 3,95 ed è un punto verde quindi è difficilmente scontabile l'idea è buona perché è un gommaggio senza siliconi adatto per il cuoio capelluto si applica ed è, va massaggiato per eliminare lo sporco le cellule morte e poi dopo de, per fare un bello scrub proprio al cuoio capelluto ma ma no cioè, ma non l'ho capito cioè intanto buono anche il fatto dell'applicatore così grande è tutto ah, il profumo è freschissimo è tutto positivo tranne che l'applicazione cioè una volta bella l'idea ma no ma no cioè, intanto ce ne vuole tanto è in gel è difficile da applicare cioè non si capisce vado ad applicarlo devo spostare i capelli li sposto da una parte poi massaggio poi li sposto dall'altra e massaggio mm -hmm. ma oddio cosa mi sono combinata ok ma oltretutto una volta che va bene l'ho fatto ho fatto questo ho massaggiato tutto è ok non si rimuove cioè ha dei granuli molto grandi che questi agenti scrabanti molto grandi restano incastrati tra i capelli, non riesco a rimuoverli, sto sotto la doccia tanto, cerco di rimuovere tutto, poi alla fine mi trovo a dover togliere pezzo per pezzo, perché non si scioglie, pezzo per pezzo con le mani, che oltretutto sembra quasi che no no no no l'idea c'è ma la pratica proprio no ce ne sono molti altri molto validi rispetto a questo poi veniamo sempre per i capelli a ah, un prodotto che poteva essere giro pagina ottimo le idee c'erano ma no allora questo prodotto della bottega verde cheratina e cocco latte spray senza risciacquo protettivo lisciante per capelli lisci o da lisciare con cheratina e olio di cocco 0% di parabeni e coloranti la confezione è un 150 ml prezzo pieno 13,99 ed è prezzo scontato 6,99 e questo qui e alla fine l'ho finito bello il fatto della confezione con questo spray applicatore così ed è bello tutto dice di si applica sui capelli bagnati dopo lo shampoo e il balsamo vaporizza uniformemente su tutta la lunghezza della chioma prima di asciugarla il prodotto in sé ci sta l'idea c'è me lo ricordavo bene sa anche di cocco quindi ho detto per l'estate quando non voglio magari applicare lo shampoo e lo shampoo dopo aver applicato lo shampoo e il balsamo quando non voglio andare a lisciare i capelli col phon la spazzola applico questo in teoria lo tengo un po' tirato in modo che li lisci non mi farà l'effetto liscio ma neanche il ciospo di capelli quindi dopo i capelli lavati tamponati rimosso l'acqua in eccesso vado a prendere i capelli lo applico più o meno uniformemente vado a massaggiare così proprio facendolo, ecco, ed eh, lo lascio asciugare, no, anche se ne applico poco, cioè tende proprio a sporcarmi i capelli, ma tanto, ehm, non so, ho letto che non contiene siliconi ed è eh, quindi non va neanche pesante troppo, però è una formula troppo pesante per i miei capelli, anche se non lo applico sulla cute, ovviamente, ma solo sulle lunghezze, se proprio diventano pesanti si sporcano facilmente le, le senti proprio più, più sporche no no l'idea è ottima ma anche se vado a due vaporizzate poi le massaggio bene per fare agire il prodotto no buona l'idea ma no oltretutto se lo avete attenzione ad applicarlo quindi applicatelo ed è su un lavandino su una vasca nella doccia in un posto dove non vada a sporcare in giro perché si deposita ovviamente se non è e si deposita sulle piastrelle del pavimento scivolate cioè dopo dovete andare a pulire anche tutto il pavimento o de... in giro quindi attenzione applicatelo direttamente così su un lavandino o sulla vasca dove potete comunque passare l'acqua ed eh, rimuoverlo subito no anche questo prodotto proprio no ma rigiro pagina ora veniamo a due prodotti che pensavo tanto e invece mi hanno davvero delusa e veniamo a questi due prodotti della Zago allora la Zago Cosmetics è un marchio Made in Italy presente da poco sul mercato e quindi mi dispiace anche perché è giovane ed è Made in Italy mi dispiace bocciarli ma spero che da questa recensione possano avere un qualche aiuto in più eh, zago inizialmente vendeva zago credo che sia non zago zago italiano inizialmente vendeva solamente online e invece adesso si trova anche nello store online e nei negozi fisici di eh, douglas o Douglas, quindi è più reperibile rispetto a prima partiamo con questo che è l'extra puri lip balm <coughs> aiuto balsamo labbra extra purificante con olio d'argain e ceramidi allora ve lo apro intanto vi dico la confezione che è un 15 ml ed il prezzo è di 11,90 euro allora la confezione è questa qui si apre così ed era un pottino con il balsamo labbra all'interno dal profumo misterioso non ho proprio mai capito che profumo è anche perché è un odore non è un profumo, non fastidioso ma allora, io non ho capito perché un balsamo labbra deve essere purificante, ma ci può stare. Leggendolo non dice assolutamente niente, dice che cosa contiene. olio d'argano, ceramidi, protegge e purifica le labbra in profondità. Ok. E applicare sulle labbra massaggiando fino a completo assorbimento. Ok. Non contiene siliconi, quindi anche l'inci l'ho letto ed è abbastanza buono. È un balsamo, vedete dalla clip. È un balsamo molto compatto che va applicato poco con le mani, poi si scalda e a contatto con le labbra si fonde subito. Un leggero massaggio ed è, è quasi assorbito. Le lascia poco lucide, non appiccica, quindi ci sta. Ma io non ho capito a cosa serve, sinceramente, perché non, è, non idrata le labbra, non le nutre, non è, non è un balsamo labbra, è un prodotto purificante. Ma l'unica sensazione che ho mm, è quella di l'ho applicato, ok. Sento le labbra che hanno bisogno di idratazione, quindi vado ad applicarci sopra un balsamo labbra. Non mi non mi aiuta. Lo riapplico ancora, quindi è proprio come se mm, andasse a togliere la barriera protettiva delle labbra. È una brutta sensazione ad esempio con uno scrub apposito per le labbra è una sensazione che non ho quindi magari è il suo effetto questo che vada proprio a purificarle in profondità ma perché? non, non capisco perché deve purificarle tolgo le cellule morte, le pellicine ed è fatto è inutile che vada in profondità a purificare che ha questa sensazione di secchezza che anche se ci applico dei balsamo labbra super idratanti sopra non riesco a, a rimuovere quindi è anche una brutta sensazione e questo prodotto voglio sapere da voi se avete capito perché altro prodotto che boccio ma almeno ho capito come funziona sempre della Zago questo è Rich Frame Extra Rick Lip Balm è un balsamo labbra extra extra ricco 15 ml 11,90 e questo qui devo aver dimenticato da qualche parte la scatola perché ce l'aveva anche lui questo stavo dicendo che questo ha un profumo di fragola sembra fragola buonissimo il profumo allora è un balsamo labbra sempre da applicare con il dito e questa la trovo una cosa abbastanza antigenica però teniamo le mani pulite ed è prima di applicarlo è ok dunque si applica bene si de è un po' più morbido dell'altro si applica bene si stende bene a contatto con le labbra un pochino si scioglie quindi facile da applicare applicatelo solo alla sera volendo perché tende a sbordare quindi si scalda molto ed ehm, anche se ne applicate appena appena appena un pochino sborda e sulle labbra non resta niente e sborda è un balsamo labbra che, che funziona che fa l'effetto di balsamo labbra ma Extra ricco? No, no, assolutamente, è un balsamo labbra delicato, molto delicato, da applicare più volte, perché se avete le labbra leggermente secche, oppure le volete nutrire di più, sentite che questo non va a fare l'effetto desiderato. Io l'ho applicato, dato che la sera ne volevo davvero qualcosa di più, più, più, l'ho applicato di giorno quando ero in casa. Lo applicavo, 5 minuti. No, non bisogna ancora, tornavo ad applicarla, cioè alla fine facevo un super strato che oltretutto sborda tutto, quindi andavo a riportarmelo dentro sulle labbra, neanche molto bello l'effetto, ma non idratava niente, cioè quindi no, no, ce ne sono molti altri, soprattutto se promuovete un bassimo labbra super ricco, quindi super nutriente, questo di nutriente non ha proprio niente, ma... Io ho finito con i prodotti e quindi ho finito di essere anche così cattiva per oggi. Sono prodotti che ed è peccato perché l'idea c'è, ma non mi sono piaciuti. Quindi magari se li rivedete un attimo. Ma sono curiosa di sapere anche da voi se li avete provati e come siete trovata. Io, come sempre, spero sia stato utile. Non so che cosa ho detto, ma va bene. ed vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao. e sono qui. Ciao.